Gestione a vista significa rendere le informazioni non solo visibili a tutti ma anche semplici e immediate per far sì che i problemi non vengano nascosti ma affiorino in superficie diventando opportunità di miglioramento da portare avanti col contributo di tutti. Grazie a questa tecnica è possibile vedere la produttività in tempo reale sulle macchine controllare lo stato di avanzamento delle idee di miglioramento proposte sulle scrum board. Avere una visione di insieme degli indicatori aziendali mensili sulle bacheche e molto altro. Gestire le informazioni in trasparenza significa anche creare un ambiente di lavoro aperto che mira al coinvolgimento di tutti, in cui ognuno può vedere le attività della propria area in relazione agli obiettivi aziendali e di gruppo. be -Link. Make information clear and visible.